Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Benvenuti, cari fratelli e sorelle, nella lezione numero 18 del corso di arabo per principianti. Oggi, inshallah, tratteremo la lettera H, ossia, Harful Ha. E come nelle lezioni precedenti, anche oggi vocalizzeremo la lettera Ha con le vocali corte, poi con le vocali lunghe, facendo degli esempi. Possiamo incominciare alla barakatillah. ح ح ح ح ضمه حو حو ح كسره حي حي ح سكون ح e ora vediamo degli esempi di parole. Ha. E vuol dire colomba oppiccione ha fatha ha ha halibun halibun traslitterazione halibun e vuol dire latte Hé, Damma, Hu, Hu, Trasiterazione, Hojuraton e vuol dire stanza. Hé, Damma hu hu hurufun hurufun traslitterazione hurufun e vuol dire lettere ha kasra Hì i sanon i traslitterazione i e vuol dire cavallo e cosa i i Himarun, Himarun, traslitterazione, Himarun e vuol dire asino. He, sucun. He, he, lehmun. Lahmon, traslitterazione Lahmon, e vuol dire carne. H sukun succun. Ah. Fahmon, Fahmon. Traslitterazione فحمun. e vuol dire carbone e ora vediamo le vocali lunghe ha fatha, alif ha ha ha damma weu, hu hu حاء كسره ياء حي هي حاء فتحه الف ح ح حافله حافله Traslitterazione E vuol dire autobus. Ha, damma. Weu. Hu. Hu. Hū", Hu. Hū", Hu. traslitterazione حوتun. e vuol dire pesce e kasra je yeah. hi hi tenun hi, hi traslitterazione e vuol dire pesci, questa volta al plurale con questo abbiamo finito la lezione di oggi sulla lettera H quindi vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima lezione insha'Allah sulla lettera Ha. alla prossima